Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Benissimo, cominciamo a parlare del primo concilio, quello non quello di Gerusalemme, di cui abbiamo già parlato ampiamente anche in, altre, in altra sede, ma quello di Nicea. Nicea che produsse quello che noi definiamo il simbolo niceno, che è sempre eh, legato al simbolo costantinopolitano primo del 381 e che definisce un po' le basi della cristianità indipendentemente da, dalle dominazioni e dalle varie diciamo, situazioni scismatiche che si sono avute lungo i secoli, lungo i millenni. Quindi, chi è cristiano si riferisce e fa riferimento al simbolo niceno-costantinopolitano. barra vi dico subito che la ricostruzione storica del simbolo niceno è piuttosto eh, ingarbugliata e voi sapete che io do comunque una grande importanza anche all'aspetto storico, per le testimonianze, anche se la storia ovviamente non esprime una dottrina, esprime delle fotografie che noi, delle quali per le quali noi dobbiamo tener conto, delle quali dobbiamo tenere conto e per le quali dobbiamo anche diciamo, programmare il futuro. Ecco. Tante sono le, le fonti successive al 325, al luglio del 325, che è la data a quale i padri, e anche lì c'è diciamo, differenza dalle fonti, perché c'è chi dice che fossero 220, chi insomma ognuno ha dato le proprie versioni, e poi la tradizione si è legata al numero di 318 che Ilario di Poitiers ha, diciamo, Lasciato come numero simbolico dei, 300, dei 318 membri del clan di Avram Avinu, no? quindi suggestiva questa, questa, questa cifra. Di fatto noi non lo sappiamo, così come il testo noi lo abbiamo recepito dal Costantino Tupolitano I, perché in realtà la documentazione del concilio del 325 non è diciamo, pervenuta, se non attraverso citazioni di autori successivi e eh, la citazione più, più classica è quella di Eusebio di Cesarea, ma noi sappiamo che Eusebio è ariano, quindi eh, questo simbolo apostolico è stato interpretato eh, anche in maniera ariana, voi direte ma come, Lì si parla della sostanza no? che gli ariani negavano, certamente, ma se io eh, nella redazione finale non ho eh, questa specificazione no? dell'homosium, cioè della stessa sostanza del Padre. E io considero l'incipite, crediamo in un solo Dio, no? Perché al plurale crediamo, non credo. Padre onnipotente creatore del cielo e della terra, e quindi leggo la parola a Dio, il titolo divino soltanto al Padre, e poi quando devo spiegare che il Kyrios è il Cristo, e non ho le spalle dei corsi che avete fatto, dove il Kyrios è la traduzione del, del, del tetagramma in lingua greca nella bibbia della 70 io l'ho già interpretato in senso ariano quindi posso da ariano rifarmi a concilio di nicea esattamente come un ortodosso Ecco. crediamo in un solo dio padre onipotente poi dice creatore e non formatore delle cose visibili e invisibili quindi vuol dire che le cose invisibili sono per esempio gli angeli sono detti diciamo mm, come devo dire in maniera esplicita no. però quando si parla delle cose invisibili si intende o degli attributi invisibili o degli esseri spirituali invisibili creatore di tutte le cose creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Il verbo che viene usato, poieo, è lo stesso verbo che noi abbiamo nel Nuovo Testamento quando si parla dell'attività creatrice del locus. Non viene usato il verbo ktizo, che è un verbo più legato al verbo yasar o asa, in ebraico, che vuol dire formare, Poieo indica, da qui il termine po poesia, poiesis, indica un'attività ex nihilo, cioè dal nulla. Quindi è una terminologia tecnica che indica una creazione, dal nulla. Attenzione, poieo. E in un solo Kyrios, il Kyrios è il tetagramma, quindi in un solo Signore. E il Padre definito Kyrios? No. Gesù Cristo. E il termine figlio di Dio è il termine biblico per indicare che il tetagramma è il figlio di El, definito El, Dio, il padre. In, ebraico, in greco è Ofeos, in ebraico è El. E nella Bibbia antica noi abbiamo, cristologia primitiva, tetagramma, Yah, nome arcaico, alleluia, figlio del Dio El. Consustanziale diremmo noi, due persone diremmo sempre noi ma non di teismo non di teismo nomi propri di persone differenti cioè della sostanza del padre ecco. homosius cioè della stessa sostanza del padre figlio come sostanza quindi il verbo eterno nel seno del padre eterno cos'hanno di comune? l'eterno quindi la natura di Dio come si chiama? eternità che non ha né un prima né un dopo vi ricordate l'ex parte dei? Mm? Bene, come è definito? Questo Gesù è definito Dio che viene da Dio. Crediamo nello Spirito Santo. E poi dopo c'è eh, tutte le situazioni legate ai canoni, e ai testi precanonici che andremo a vedere, eh, che chiarificano moltissimo il testo stesso. Maciaria. Adesso entriamo nella parte economica. Allora, la parte economica dice, mh, per mezzo di tutto è stato creato, sia in cielo che in terra per noi uomini e per la nostra salvezza vuol dire che se l'uomo non avesse peccato Dio avrebbe comunque mandato il Cristo lo stesso avendo peccato l'ha mandato per la nostra salvezza quindi mettere insieme per noi uomini e per la nostra salvezza significa che qualunque scelta avesse fatto l'uomo Cristo sarebbe comunque venuto di fatto è venuto per la nostra salvezza la redenzione sulla croce, ma se il credo dice per noi uomini, vuol dire che la chiesa primitiva sapeva che il Cristo per stare in comunione con l'uomo avrebbe pensato all'incarnazione anche senza peccato, questo lo dice il credo, cioè qualcosa che è antecedente le scritture e infatti nelle scritture noi abbiamo tutte e due le ipotesi, eh, due, Miliardi di ipotesi perché Dio non è il destino con buona pace di chi pensa che Dio sia il destino. no? Dio aveva già previsto anche l'uomo non peccatore. E allora cosa fa? Non si incarna, si incarna lo stesso. Che motivazione avrebbe? L'elevazione della natura umana senza il peccato. Non si è voluto angelizzare e ha causato probabilmente la ribellione angelica, si è voluto umanizzare, diventare uomo e scaiurando questa gelosia, dice ma eh, doveva morire non ci sarebbe stata la morte era soltanto per stare in comunione con l'uomo da uomo poi dice quelli che dicono che vi fu un tempo in cui egli non esisteva, il Cristo oppure prima che nascesse non era c'erano gli ariani, questi signori oppure è stato creato dal nulla, lui stesso o quelli che dicono che il figlio di Dio è di una sostanza diversa o di un'altra essenza diversa sostanza e essenza, no? sono due cose diverse o che il Figlio di Dio è sottomesso al cambiamento, come natura, Dio non sia, non è possibile, come natura, l'eternità non muta, o ha un'alterazione, questi la Chiesa universale, cattolichi, apostolichi, ecclesia, condanna. Quindi, i successori degli Apostoli, legittimati alle sedi fondate dagli Apostoli, si ritrovano non per modificare o dare un'interpretazione loro, ma per difendere il depositum fidei che all'interno, non all'esterno, ma dall'interno gli eretici contestavano. Chi sono gli eretici? Quelli che prendono una verità e l'estremizzano, le a scapito delle altre, dicendo è biblica. Lo so anch'io che la parola, cioè, se io vedo figlio di Dio c'è nella Bibbia, ma se, se io interpreto figlio come è venuto dopo è nato dopo, c'è stato un momento che non c'era, è arianesimo. Quindi interpreto un testo ortodosso in chiave ariana, esattamente come il simbolo. Quindi chi mi garantisce che il termine biblico sia interpretato giusto? La Bibbia non lo può, non lo può garantire, perché io con la Bibbia divento ariano, se voglio. Non riconosco l'autorità che l'ha canonizzata, l'autorità che l'ha, stabilizzata l'autorità che la redatta ma prendo il testo e me lo interpreto a modo mio c'è scritto figlio di Dio quindi per me figlio di Dio vuol dire che viene dopo Dio bon, quindi Dio è il padre e il figlio il figlio vale meno c'è scritto così nella Bibbia? Eh, non c'è scritto così però c'è scritto per esempio il padre maggiore di me oppure dove l'avete messo Lazzaro morto come fa Dio a non sapere dove l'avete messo e se io non considero il concetto dell'incarnazione, come faccio a spiegare queste cose? Se per me figlio di Dio eh, non è un titolo eterno che indichi il verbo eterno, il seno del padre eterno, e magari figlio soltanto nel momento che esce dalle acque, perché nella scrittura è scritto che fu costituito figlio di Dio, allora sei stato costituito quando esce dalle acque, quando non era, acque, quando non era ancora battezzato, non era figlio, è stato costituito figlio di Dio dopo il battesimo, addirittura è stato costituito per Paolo figlio di Dio non solo qua, eh, c'è anche questa frase con la risurrezione, con l'ascensione allora quando era figlio di Dio perché nella Bibbia queste cose le trovate se no non ci sarebbe l'eresia adozionista il logos era là, passa il signor Gesù che è una creatura, gli si infila dentro e da quel momento è figlio di Dio eresia adozionista c'è scritto nella Bibbia quindi tutte le eresie sono scritte nella Bibbia. Il problema è che la Bibbia non è stata scritta dagli eretici. Però io posso tranquillamente appellarmi a un versetto e dire Gesù è stato costituito figlio di Dio con la risurrezione. Allora, se prendo quel testo, vuol dire che prima non era figlio di Dio. Eh, se è stato con la risurrezione, c'è una frase che dice così, no? Non è per farvi venire dei dubbi, è per farvi vedere che con la Bibbia in mano uno può dire quello che vuole. Ma la Bibbia non è stata scritta dagli eretici. La Bibbia è usata dagli eretici. Gli eretici, che sono quelli che difendono una verità, cioè questi versetti, estremizzano senza tenere conto di tutti gli altri. Non è lo studioso che dice secondo Luca, secondo Matteo, secondo Paolo, quella pericope... Peri dice no, ma là c'è scritto anche così. Certo, quando si fa dottrina bisogna dire tutto. Il problema è quando si fa studio che bisogna parzializzare addirittura le parole, ma sono due cose diverse. La dottrina non ci si può applicare e, e, e limitare a un versetto o a un'idea, attenzione, a scapito delle altre. Questo perimetro, vedete questo perimetro, dentro questo perimetro ci, ci devono stare tutte le dottrine. Non è che questa deve andare fuori e, e estremizzo solo quella dentro. Gesù è vero Dio. Amen! È totalmente Dio, sì, ma se mi limito a dire quello e non dico che è anche totalmente uomo, io divento monofisita, perché c'è scritto nella Bibbia. Perché vi dico così? Perché quando vedremo il concilio di Calcedonia, il concilio di Efeso, eh, Efeso, Calcedonia e gli altri, leggeremo dei testi contestati agli eretici, dentro i testi conciliari e sono miscelane di 20, 30, 40, 100 versetti biblici che hanno una logica perfetta l'ortodosso gli risponde i padri ortodossi gli rispondono pensate a Cirillo a Cirillo di Alessandria risponde citando altri 100 versetti dove dice esattamente il contrario per esempio di Nestorio e voi leggendoli dite, ah però ha ragione e se io non vi dico chi è l'autore voi magari date ragione all'eretico. Teodoretto di Cirro ha scritto un libro, l'eretico. Se lo leggete, il 90% di voi pensa che Teodoro sia nella ragione. E la censura che dà all'eretico la considererete giusta, perché fa una miscelane di testi biblici perfetti. Il problema è che Teodoro di Cirro è stato condannato come eretico e colui che lui definisce eretico è ortodosso come noi, o come noi vorremmo essere. Va bene, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguiteci perché eh, questo testo lo, lo rivedremo, vedremo qualche altra terminologia eh, greca di linguaggio, diciamo, di, di, del vocabolario, afferente al vocabolario eh, ecclesiastico, teologico, e proseguiremo con la lettura dei canoni, che sono molto, molto, molto interessanti, perché stringere è come mi devo comportare se da questi 318 gradi avremo anche delle diciamo indicazioni operative ciao e alla prossima ciao